Per coloro i quali fossero alla ricerca di una scarpa tradizionale, pur essendo questa scarpa giunta alla tredicesima edizione, non cercate altrove perché le Kimvara 13 di Soconi sono davvero delle scarpe che vi consentano senza nessun fronzolo di correre davvero velocemente per capirlo, però partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 204 grammi, drop 4, 28 mm nel tallone e 24 mm nell'avampiede. Ho cercato su World Athletics, sembra che non sia possibile utilizzarla in pista, anche se il dubbio resta. Stiamo parlando di una uh, scarpa che è un avampiede parecchio ampio, ma soprattutto consente a tutti coloro i quali appoggiassero di avampiede o anche di mesopiede, perché c'è uno spazio piuttosto importante, di correre davvero velocemente. È una scarpa che è super eh, dinamica ma al tempo stesso molto flessibile. Ho apprezzato il fatto che abbia dei lacci piatti, che la tomaia sia molto tradizionale in mesh ingenerizzato che può essere davvero utilizzata in maniera molto semplice ed efficace durante la stagione estiva. La linguetta è Anch'essa abbastanza piatta, il tallone è relativamente duro ma al tempo stesso consente al piede stesso di essere coccolato. L'intersuola invece è in una combinazione di Power Run, ossia la mescola tradizionale parecchio dura, e Power Run Plus che però eh, non si sente più di tanto. Ci saremmo aspettati così come è successo con le Ride 15 delle quali faremo prossimamente una recensione completa che anche questa scarpa potesse avere questo Power Run Plus perché secondo me poteva davvero essere utilizzata da tutti noi podisti amatori per le serali e per tutte le gare che in effetti ci saranno nei prossimi mesi anche perché è davvero un peso piume non si sente nel piede, il battistrada in effetti non ha nessuna gomma tra nella parte posteriore e leggermente nella parte anteriore Secondo me questa scarpa potrebbe essere adatta a tutti coloro i quali volessero iniziare a correre velocemente le serali di 5 km. Io comunque qualche giorno fa ho incontrato Andrea che ci ha raccontato il suo pensiero. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, sarebbe davvero gustoso. Io come al solito vado a vermi un coffee. Ciao! Andrea siamo finalmente giunti alla recensione completa delle Kimvara 13. Tra l'altro nei prossimi giorni saremo al lancio delle ride 15 a Milano, quindi non mancate a questo evento, sarà il 10 maggio al Parco Sempione di Milano, tu Andrea ci sarai? Io assolutamente sì, devo prendere qualche ora di permesso, ma ci sarò. Beh lì potremmo, potreste venire e chiederci davvero tutto quello che volete eh, sulla scarpa e su tutto quello che riguarda il mondo Soconi, eh, assolutamente meglio lì che eh, in un DM, vero? Sì, no, non ti stavo seguendo. <ride> Se venite sicuramente avrete tutte le risposte del caso. Ma guarda, sarebbe una cosa carina innanzitutto perché venite a farci compagnia, innanzitutto perché è proprio un momento di... Eh, di condivisione, quindi per cui noi proviamo la scarpa nuova, voi provate la scarpa con noi, ci conoscete di persona e ci fate sentire delle persone importanti <ride> e soprattutto non ci, non ci rompete via privata, ahimè non per cattiveria ma anche io non sto più rispondendo ai messaggi soliti che... Eh, arrivano davvero, ne arrivano 3, 4, 5 al giorno quando, quando va bene chiedendo se presto se cose, chiedendo le misure delle scarpe poi lo dicevo praticamente in ogni video, quindi... 10 maggio, ore 17.30, iscrivetevi qua sotto, metto il link Andrea cosa ne pensi di queste Kimvara 13? Ma eh, l'avevamo detto l'altra volta, a parte che è una scarpa molto bella Uh, mi è uscito il ricordo proprio oggi della, di quando avevo comprato la quella rosa che è passati 5 anni ed era, adesso non mi ricordo, devo andarla a vedere era quella rosa del Giro d'Italia, bellissima peccato che anche questa non l'abbiamo fatta così però guarda bellissimo il colore ti dico una scarpa un po' anacronistica ormai nel 2022 è una scarpa però ottima per chi non vuole usare il carbonio è una scarpa ottima per chi vuole fare degli allenamenti veloci Secondo te Andrea a chi sono adatte queste scarpe e soprattutto fino a che peso del podista amatore le raccomanderesti? Esatto, queste sono scarpe secondo me per atleti leggeri, a velocità secondo me dai 4.30 in giù. Uh, diciamo dai 4.30 ai 3.20 il range, secondo me ottimo di utilizzo, uh, 4.30 lo dico perché ci sono degli atleti che comunque fanno delle ripetute, magari per mezza maratona quel ritmo e poi ci sono magari atleti che fanno i 400, i 1000 o qualcosa di più, più forte a 3000. E poi soprattutto sui 5 km dove l'economia di corsa conta molto di meno rispetto alle gare più lunghe questa potrebbe avere il suo perché. Ma anche lei è una scarpa divertente secondo me da utilizzare in gara è comunque leggera, ti fa sentire il terreno secondo me è ottima per quelle gare lì, quelle gare che adesso stanno arrivando, quelle gare spurie dove non sappiamo a che ritmo andare, non sappiamo se troviamo tante salite, tante discese, sterrati e compagnia, secondo me sono ottime da utilizzare perché ti fanno divertire, ti fanno usare l'avampiede, poi conta che 4 mm di drop. Invece Andrea ti chiedo a livello di Tomaia come l'hai vista e soprattutto... Eh... Cosa ne pensi della, della parte posteriore della conchiglia? Eh, infatti la conchiglia particolare, guarda, qua morbidina, ma qua molto dura. Tomaia mi sembra relativamente classica per la casa Saucony. Eh, non credo che sia cambiata troppo da, dai vecchi modelli. Uh, comunque leggera, comunque rinforza, guarda, guarda il simbolo qua di Sauconi è uh, una genialata perché lo rende comunque la scarpa un attimino come se fossero dei tiranti, quindi invece che lasciarla molle la tira un attimino di più. A livello di linguetta e di lacci come l'hai vista? Uh, beh i lacci sono quelli piatti che io comunque faccio sempre almeno il al doppio nodo. Uh, linguetta è molto leggera classica barra racing questa è un misto tra le due quindi non è troppo imbottita ma non è neanche la linguetta praticamente nulla di altre scarpe la scarpa pesa 204 grammi l'intersuola è comunque classica ma la vedi comunque reattiva uh, ecco guarda stavo proprio pensando quella col power run pro sarebbe stata top um, così rimane una scarpa tanto classica col power run Lass, sarebbe stata super però vabbè dai diciamo che comunque è eh, rimasta la scarpa vecchia a chi piaceva Kimbar secondo me questa qua piacerà ancora a livello di stabilità invece che sensazione ti ha dato? beh scarpa bassa comunque mescola abbastanza duretta corsa di avampiede una scarpa più stabile di questa così leggera è difficile trovarla livello di battistrada come l'hai vista? beh qualcuno mi scrive che non si possono eh, usare i battistrada bianchi però secondo te cosa ne pensi? Guarda a me piace il battistrada, mi piace proprio per quelle garette che stavo pensando adesso su asfalto bello, bello caldo secondo me sono super questo qua non perdono non perdono la, il grip, le vedo ma così di primo a kit cioè di primo a kit. le vedo le vedo un po' male sulla pista bianca um, comunque conta che non um, un materiale un po', un po' morbido, però non, non fa troppo presa sulla pista bianca. Invece cosa ne pensi della, della gomma che è stata inserita davvero in maniera molto chirurgica? Sì, anche perché sono dei punti di appoggio non miei, per dire, vabbè il tallone ok, ma io tipo appoggio qua tutto di esterno. Soprattutto con questa scarpa che è una scarpa da lavori veloci. Diciamo che un pochino di più di gomma l'avrei messa. È, è anche vero che comunque per la durata della scarpa che è, eh, è abbastanza tagliato anche la gomma bianca, quindi per cui credo che 500 km ce li fai tranquillamente senza mangiare via troppo. Sì, in effetti ti avrei chiesto questa cosa, ma dal punto di vista della performance comunque dici che... 300 400 km si riescono a fare? Sì sì almeno, secondo me un pochino di più. Io mi ricordo che era ceduta un pochino la tua maia su quel modello che ti dicevo di Kim Vara, poi per il resto eh, sì, è una scarpa che non dura tantissimo, è una scarpa a 2 eh, 500 km ad essere fortunata. Secondo te Andrea, come mai è stato inserito questa eh, intagliatura nella parte posteriore e eh, ha un suo senso oppure non lo vedi più di tanto? Questa, questa linea qua trasversale uh, beh perdita comunque un pochino di peso, non credo che, che, che sia fatta per, uh, per qualche cosa in particolare, almeno così mi sembra. Secondo te eh, quali sono i pregi e difetti di questa scarpa? Ma il pregio secondo me è di essere rimasta la vecchia Kinvara, quindi a chi piace la Kinvara piacere anche questa, uh, molto bella come colore almeno questo. E, uh, i difetti secondo me, te l'ho detto, l'intersuola um, intersuola un po' anacronistica, eh, potevano fare una scarpa che faceva verso la Street Fly utilizzando la schiuma top di gamma di Saucony, invece sono voluti rimanere sul classico. Sì, vabbè, poi sicuramente ha, ha una nicchia di mercato interessante, anche perché il, il prezzo di questa scarpa è relativamente basso rispetto alla competizione. Ti faccio l'ultima domanda quando testeremo i modelli 2022 di, eh, in gara del, del marchio Soconi chiaramente glielo possiamo chiedere direttamente eh, all'azienda all americana il 10 maggio. Appena arrivano adesso ci riempiamo di gare estive possiamo testare un po' di, di scarpe in gara assolutamente. Tra l'altro ti devo venire a filmare in qualche gara adesso io non, non credo ri che riesca a starti dietro ma magari uno o due chilometri all'inizio alla fine potrei farcela. Sai che cosa hai fatto il figaccione a Malaga, che c'era il sole e tutto? Ti voglio vedere all'ora in pista a Saronno, col buio, con, uh, dopo che corso te un'ora in pista. Vediamo come sei conciato e vediamo che cosa riesci a tirar fuori lì. Sto migliorando però ci vuole, si fa sicuramente fatica e come hai visto Sto puntando a comprare nuovi strumenti per avere una visualizzazione migliore e permettere a noi potessi amatori di vedere l'atletica come in realtà deve essere vista. Grazie Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.